come mossa di marketing fare una scarpa così pesante quindi una 2 e non una scarpa da gara ci sta perché comunque sono obbligato se voglio fare la prestazione poi prendere la scarpa più leggera <totipo> Andrea, qualche giorno fa mi è arrivato da, da Running Warehouse, ma anche da, da Amazon, un paio di pacchetti da, da aprire eh, la maglietta di Running Warehouse, e tra l'altro l'ho comprato io, non è, non è stato regalato, ma la maglietta di, di Running Warehouse... Questo lo dici perché vuoi più caffè o...? Lo dico perché comunque insomma qualcuno <coughs> dice ma vi regalano tutte le cose, in realtà no, non funziona così purtroppo. Ad ogni modo... Eh, la maglietta di Running Warehouse è di Diadora, sono curioso di capire se anche la scarpa che dovevamo aprire qualche settimana fa, qualche giorno fa, sia di Diadora, ma comunque inizierei partendo dal pacchetto di Amazon. Che non sono bicchieri di cristallo, se no non me l'avresti lanciati così, no? E questo Andrea è un regalo per te, però non te lo posso lasciare subito, ma sarà tra qualche, tra qualche giorno, so che ami... Eh, Particolarmente uno sport, quindi secondo me ti potrebbe piacere. Sono degli Ujai. Eh, esattamente, esattamente. Ti, ti passo anche il coltello, no? No, meglio non lanciarlo, però. Per aprire gli occhiali? No, dai, questi quelli li apriamo senza spaccarli. Intanto grazie. E perché questi li vuoi recensire? Ah no, perché li fa la recensione. Perché io sono un recensore di, di Amazon e tra l'altro, se, se vedete, metto il link sotto per, eh, per la mia pagina Amazon. Questi non so cosa servono. Tra, tra l'altro, Andrea, dovevamo fare una collaborazione con Demon, gli occhiali Demon, ma per ora non, non siamo ancora riusciti a capire se riusciamo a farla e quindi ti dovrai accontentare di questi occhiali. E quindi, te per protesta hai preso questi? Ovviamente, ovviamente gli occhiali servono. Allora, diciamo che quando corro non li uso tanto, però potrei iniziare ad usarli. Ma sono per il ciclismo questi, secondo me? Eh va bene, andrò in bicicletta, anzi già, ci sono già andato in bicicletta, quest'anno ho fatto il Sella Ronda. Ma il Sella Ronda sei andato bene oppure hai fatto schifo come al solito? Il Sella Ronda, a parte che non è andare bene o andare male, Abb siamo partiti all'inizio sul Pordoi che superavamo tutti, sull'ultima salita mi sembra il Fedaia ci ha risuperato tutti, però vabbè per essere forse la seconda uscita dell'anno non è stata male diciamo che per essere dei corridori e fare due uscite all'anno in bicicletta uno nel sella è abbastanza da eroi. Ma ti piacciono questi occhiali? Sono abbast abbastanza tamarri, vestito così potrei andare tranquillamente al cocorico se fosse aperto. Guarda qua ci sono un sacco di lenti diverse, dai li proviamo. Perché poi alla fine la cosa fondamentale. Ah anche le bacchette, io non so quanto le hai pagati ma sono ben forniti. La cosa fondamentale è che non, non, non si muovono mentre corri, perché dopo è davvero fastidioso quella cosa lì. E... Vediamo, vediamo dai. E poi tu dici che io non ti regalo mai niente, quindi giustamente. Le scarpe non te le regalo più, invece queste. Gli occhiali, eh beh, occhiali tanto so. di scarpe ne abbiamo a miliardi. Le produciamo ormai. Va bene, adesso togli gli occhiali, mettili giù perché ti sto lanciando. Aspetta, uh! sto lanciando queste scarpe che sembrano più pesanti di quello che in realtà pensavo eccole qua Guarda, ho trovato la chiave di volta vado vada vada tra, tra l'altro eh, ovviamente sei dalla parte del tennis warehouse non del running warehouse quindi potresti anche cambiare sport sai che non girarlo perché c'è il mio indirizzo devo, devo poi dopo blurrarlo Ah io ho già visto la marca, mannaggia, devi tagliarlo, no, no. devi tagliarlo e far finta di niente, non ho visto la marca, però era lì sotto Le regole sono sempre le solite, devi indovinare quanto pesa la scarpa e poi dirmi anche che scarpa è comunque. Foglio, Foglio, scarpa. quella è la fattura. Attenzione tolgo la carta allora, la scarpa pesa un monte, lo sai? eh no, lo sapevo, infatti secondo me quella quell azienda lì sta aggiungendo grammi al, alle, sue, alle sue scarpe non so se sia una situazione vincente guarda, contato che era l'ultima che dovevo provare sento qua, sento anche che sta piovendo, quindi mi devo muovere sulle boss sono 10 sicuro Uh, sì, sono abbastanza sicuro che siano loro Ma quanto pesano? Tanto, queste, prima avevo detto delle Ender 280 Forse sono queste qua che pesano quasi 300 Sì, secondo me pesano 285 eh, Infatti uh, Considerando che le Boston 9 pesavano 235 Direi che è cambiata completamente Sì, però posso dire che sono una figata clamorosa da vedere Sono davvero speciali e, ehm, ti dirò, non avrebbe senso fare una scarpa da 220 grammi che costa X, se no nessuno comprerebbe le, le pro per fare le, le gare, quindi forse ha, ha senso come, come idea di marketing fare una scarpa d'allenamento diciamo, che sicuramente sarà dinamica per impostazione e, e per le schiume e, e giocheranno sul peso sulle, sulle scarpe da gara. Ma vedo che hanno tre eh, la piastra in carbonio. Non so se è fatta come quella delle Pro, c'è la piastra in carbonio. Bisogna capire esattamente che funzione ha. Eh, io non l'ho ancora, ovviamente, eh, aperta e quindi provata. Quindi lascio a te capirlo per qualche secondo. Secondo te, come calzano? No, sto guardando che secondo me sarà proprio di, per la propulsione non per la stabilizzazione, perché comunque adidas ha fatto delle scarpe che sono abbastanza cioè la la schiuma non è morbida come quella di, di nike allora calzano giuste a me però quindi direi stesso numero solito perché questo qua è il tuo numero sono proprio giusto giusto eh, forse avrebbe senso anche stringerlo un attimino ma sei sicuro che sia il mio numero perché non ho guardato bene ma credo di sì allora la scarpa è bella da vedere anche con questa forse andrei a fare qualche aperitivo, tanto ormai ha riaperto tutto. No, calza bene. Sì, è il tuo numero questo, 27. 27 è il tuo numero. La Sai che però camminare sembra quasi che ci dà un attimino all'interno. Vabbè, sei sull'erba. Sull sull bene, ci sono. Faremo solamente delle piccolissime considerazioni iniziali perché sta piovendo. E non ci vogliamo bagnare. Guarda, non so dirti, allora la scarpa è davvero bella. Eh, mi sembra bella duretta. Sai che cosa? Che l'unica è provarla davvero in pista. Un buon carro armato, è alta, cioè davvero non c'entra più niente con la Boston che era, era prima. Io direi che come scarpa di allenamento però è perfetta perché troppo basse, davvero da, soprattutto su, su noi non più giovani, eh, danno un po di, le scarpe più, più basse danno un po' di problemi ai teneri e, e un po' di affaticamento ai, ai muscoli, della catena posteriore soprattutto quindi nell'ultimo periodo stavo, stavo preferendo anche io le scarpe alte come mossa di marketing fare una scarpa così pesante quindi una 2 e non una scarpa da gara ci sta perché comunque sono obbligato se voglio fare la prestazione poi prendere la scarpa più leggera quindi secondo me lato marketing ha fatto una roba giusta e sensata diciamo che da, dalla parte delle tasche del podista forse avrei preferito la scarpa molto più, più leggera in quali condizioni le utilizzeresti così a, almeno a intuito visto che comunque non le hai provate ancora in nessuna condizione. Beh, è una scarpa assolutamente da, da lavori, è una scarpa che ha la Strike e la Strike Pro, quindi è una scarpa molto dinamica, quindi assolutamente una scarpa da lavori. Ti dirò che con la tomaia maglia, un po' così, che non è tessuto ma è molto più, diciamo, ti direi acrilico e... Ehm, la userei assolutamente anche quando piove, quindi ha un buon battistrada per, per l'asciutto e per il bagnato, ha una tomaia che secondo me non si impregna di acqua e quindi è una scarpa davvero da, da tutte le condizioni. Stando a piovere io direi testiamole nelle prossime, nei prossimi giorni poi comunque faremo anche secondo me un confronto tra le 9 e le 10 anche perché è veramente cambiato tutto rispetto a quello che avevamo visto prima. È cambiato tutto, sono... però io devo dire che sono contento che sia cambiato tutto perché alla fine stiamo andando tutti di là. Questa qua credo che non si possa neanche usare in gara perché mi sembra 10 cm di tacco, quindi boh, magari andiamo a vedere quanto è, mi sembra abbastanza sì, metto, Metterò comunque come al solito in sovraimpressione le, le caratteristiche tecniche. Esatto, qua ormai potremmo fare come i coltelli, sai, sopra le quattro dita diventa un'arma, non mi ricordo com'era, potremmo fare anche con le scarpe, misurare la dita. Comunque, no, niente, mi sembra una scarpa importante, abbastanza pesante, però, però la userai in allenamento assolutamente, quindi, e poi è figa davvero, È davvero bella da vedere, da... Era, bella, era strana e bella dall'internet e dal vivo è davvero carina, quindi merita. E poi per di più devo dire che, che sono stati attenti ai particolari perché il battistrada è, è bello, si vede il carbonio dietro, quindi dici, non mi hanno fregato. Eh, e l'Ice e l'Ice Pro non sembrano buttati lì così a caso ma stanno bene insieme. E poi ci sono delle, delle rifiniture in finta pelle che ricordano le vecchie Adios. Eh, la 1 sì, e la, la 2 l'avevano assolutamente, anche la 3, uh, anche la 3. Eh, la 3 non, non l'avevo provata io, però... La 3 avevo fatto la recensione su, su The Run in Pit. Beh i tempi, quali eri giovani. Dai niente, ci, eh, è l'unica andare in pista e provarle queste scarpe qua, non si può fare altrimenti. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e spostiamoci perché qua sta, sta iniziando a piovere. Dai, ciao! ciao.